Questa tre giorni sicuramente densa e, e intensa è iniziata uh, lunedì mattina con un confronto, devo dire anche molto aperto e ehm, è interessante, eh, con eh, il giudice eh, Viganò che ha redatto queste due pronunce. Ehm,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 Più ampia. Eh, anche quando la conversazione era tecnica rivolta alle possibili modifiche e aggiornamenti del quadro giuridico eh, è sempre entrato un po' nel discorso una componente culturale, eh, ovvero eh, dobbiamo cercare di trovare quegli strumenti eh, procedurali o sostanziali che possano portare... Eh,